Non so voi, ma io adoro il profumo dei libri, sfiorarne la copertina e ammirare il colore delle pagine. Bene, è questo so che sto provando nell'aprire questo vocabolario. Se cerchiamo il significato della parola seduzione sul vocabolario, le prime due definizioni che troviamo riportano un'accezione negativa. Chi mi conosce sa che io invece amo mettere in evidenza l'aspetto positivo delle cose. E quindi partiremo dalla terza definizione che recita, a vincere, a lettare. Attrarre fortemente a sé, in poche parole, esercitare un forte fascino. Bene, per me sedurre significa attrarre a sé. Per me il termine sedurre significa letteralmente quindi attrarre a sé. E contrariamente da quello che spesso pensiamo, tutta questa cosa non serve semplicemente per attrarre qualcuno dell'altro sesso, ma anche per attrarre qualsiasi cosa, eh, diciamo un buon lavoro, delle buone amicizie insomma tutto quello che ci piace e vorremmo avere nella nostra vita è evidente che chiaramente l'amore conta e quindi saper sedurre è importante anche per trovare l'amore quindi la vera domanda che ci dobbiamo fare è cosa voglio attrarre a me prima di rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci qual è la definizione contraria di sedurre cioè di attrarre beh la risposta è respingere e se andiamo a cercare la definizione sul vocabolario di questa di, di respingere ci sono almeno due definizioni una è eh, respingere con forza proprio con disprezzo allontanare con disprezzo l'altra è non accogliere non accettare quindi un pochino più morbida bene a prescindere entrambe le definizioni non vogliono portare a sé quello che non gli piace teniamo presente però che ogni volta che ci troviamo a respingere vuol dire che quella cosa ormai è arrivata a noi Il nostro malgrado quindi dobbiamo porci una domanda. Ma è proprio così o ci sono cose che possiamo fare per prevenire questo tipo di attrazioni? In ogni caso, dobbiamo essere brevissimi con i dettagli. Perché credetemi, quando desideriamo qualcosa, essere precisi è importantissimo. Anche perché a volte attraiamo verso di noi cose che non desideriamo veramente, rispetto a cose che invece vorremmo veramente attrarre. E quello che fa la differenza sono proprio i dettagli. Quindi... Quanto conta saper comunicare nella seduzione? Questa domanda può apparire preonastica, ma in realtà è molto più importante comunicare verso di noi che non verso gli altri. Conta quindi più ascoltare noi stessi per capire dove andare ad attirare la nostra attenzione oppure a escludere ciò che non vogliamo attrarre verso di noi. Ok, facciamo un esempio. Quando temiamo che una cosa avvenga e la pensiamo verso di noi, involontariamente l'attraiamo. Questo in psicologia si chiama profezia che si autoavvera. C'è da dire, a mio avviso, che questo modello operativo, per fortuna, funziona anche al contrario. Quindi la profezia che si autoavvera può essere chiamata in termini positivi. Ma allora, Sante, in base a quello che abbiamo scoperto fino adesso, seduttori, si nasce o si diventa? L'arte seduttiva può avere i suoi talenti, però, come in tutti i campi, in realtà, il talento non è sufficiente. Nel caso dell'arte seduttiva entrano in campo altre forze. Alcune sono naturali e incontrollabili, altre sono forze acquisite e controllabili. Ma come si distinguono le forze controllabili da quelle incontrollabili? Tra le prime, entra in gioco il saper comunicare a noi stessi in modo efficace e dettagliato ciò che vogliamo attrarre e ciò che vogliamo respingere. Le forze naturali e incontrollabili, invece, sono rappresentate dalle alchimie, intese come affinità di tipo mentale, fisico e comportamentale, che si estendono non solo a un potenziale partner, ma anche a un nuovo lavoro, alle nuove amicizie e così via. Imparare a sedurre non è semplicissimo, richiede tanto studio e ed dedizione, ma credetemi, è il modo più importante che ci sia per ottenere ciò che si desidera. Ma dobbiamo quindi cambiare per essere efficaci nella seduzione? Ancora una volta a questa domanda rispondo no. È sufficiente acquisire nuovi strumenti che ci permettono di cambiare i comportamenti per diventare dei fantastici seduttori. E come dico io, possiamo farlo con coraggio, cioè coraticum, portando avanti il cuore.